want to, to give uh. this information. Okay, can you hear well? Okay, first of all, welcome to the workshop. We're all excited that you're here. Uh, my name is Tamara Fuchs and before we'll begin, I just to want to um, have a few messages. If you need a Wi-Fi, so the password and username is here with me, you're welcome to come and to take it from me. Uh, the second thing, tomorrow we're going to be here. So this hall is going to be used also tomorrow and not the other address that we sent you before. So we'll meet here. And the last thing is um, I will just ask you to raise your hand if you're going to join the shuttle tonight because we have to know how many people are going to join us. So if you're going to join the shuttle on the way there or on the way back, please just raise your hand now. Sorry for counting, 6, 7, 8, 9, 10, 11, okay, 12. <laughs> and um, if you need anything, Mara is here and I'm here, so any question, please don't hesitate. We'll love to help and good luck to all. Thank you very much. I am not Paolo D'Angeli. Uh, good afternoon everybody. Uh, let me start uh, by extending a warm thanks uh, to the Italian and the Israeli organizers of this conference which strike me for uh, this uh, a very rich uh, program. Uh, the interdisciplinary approach uh, at work uh, here will enable us to better understand uh, some facets of the important issue under discussion. Uh, thanks then uh, again to Benetsvi Institute and its Center for Documentation, to the University of Roma 3, El CDEC di Milano, C'è Michele Salfatti. The first uh, session already reflects and highlights the agenda of the conference, I think, which revolves around the remembrance of uh, history and uh, the revisitation of memory. Uh, we will join in through the diaries with. Uh, of uh, Professor Barbara Spadado of Bristol University e uh, we will look uh, into the construction and transmission of the memory of the shoa ethos of the Libyan Jews with uh, Professor Joseph Shitret. Uh, uh, the nexus della storia e the memoria Non si sente? Ora sì. Ok. Ah, più vicina. Allora, uso quest'altro. Qui non si è niente. Va bene. The nexus of history and memory is gaining an ever more crucial relevance. And today, in this conference, drawing on history and the stories, we'll hear, we are writing a new page, I think, about memory and its relation to history. Let me now introduce uh, without further ado uh, the speakers of the first uh, session. Uh, Barbara Spadaro is a research associate of the Bristol University and she is a member of the School of Modern Languages. And uh, her first book, Una colonia italiana, is scritto in italiano altre cose sono moltissime in inglese, una colonia italiana, incontri, memorie e rappresentazioni tra Italia e Libia stemmed from her PhD in modern European history. And um, only recent publication, uh, Spadaro, The Italian Empire at Home: Fascist Girls, uh, Imperial Propaganda and the uh, Racialized uh, Memory of Italy. And uh, another Book, Gender, and Religion in Imperial Relations. So, and uh, I want to give you the, the microphone. <laughs> okay. Thank you very much. I yes. will try to set and up the PowerPoint first. Here we go. So thank you very much to the organizer of this conference, of this workshop that uh, gathered probably some of the biggest name in the field of the study of Jews from North Africa. I'm really thrilled to be here. Thank you very much. And thanks also to our chair, Claudia Hassan, for her introduction. So this is also going to be a very short introduction. Um, I will speak just for a few minutes just to talk about um, this um, co-presented uh, paper that I'm going to deliver with uh, my fellow presenter, uh, Mr. Dan, uh, Dan Nunes-Weiss. So I've been working with the, uh, with the memory and the archives and the records of the Nunes-Weiss families for a few years now. And um, I'm really delighted to be here today uh, to present this extraordinary document, The Diary of Roberto Nunes Weiss. Um, prese the presentation of today, for me, it's the first um, experimental, I mean, it's a sort of experiment in research practice. Because I've been trained as an historian, uh, I've been studying transnational history of Italian identity and culture, mm -hmm. um, but now I'm very much interested in memory studies and in the way in which historical narrative travels in culture. I think that in order to do so, in order to uh, rewrite meaningful histories and meaningful memories, it's absolutely crucial to um, rediscuss, to reconsider also our research practice and the way in which historical narrative are created. So in this experience of um, putting together our presentation, I've seen how my historical narratives have met um, Dan's reading of his father's diary. And I hope that um, the way in which we have organized the presentation today will reflect that. Um, the only thing I, I really want to um, underline, uh, just to say why, how I have encountered this family, is that I think that the histories and trajectories of the families of Jews from North Africa um, are an emerging um, historical topic for very obvious reasons. They, they are, in my view, they are the so-called history that nobody wanted. Uh, those histories and those trajectories that were discarded from uh, nationalized accounts of history, both from Europe and from North Africa and throughout also the processes of decolonization. So um, here I have put a picture um, of the Nunes Weiss family uh, of an um, engagement that was celebrated in Tunis in the early 1920s. Uh, just to underline the very cosmopolitan background of this family uh, that has been literally one of those European family outside, outside Europe So, the trajectory of this family and their culture and memory tell us lots of things about the shifting ideas of Europe from the 19th century in, of the world and they're intermingled with imperial history. Roberto Nunes Weiss is also the author of uh, Reminiscenze Tripoline. So, speaking about memory, this is I think the most important and most popular book of um, memories of Italian Libya because, and this is really the last thing I want to underline, uh, this family, the Nunes Weiss family, um, identifies themselves as a family of Italian Jews from Libya. And I really want to emphasize that because in this conference, we are going to touch on the very different background of North African Jews. And i think that um, also the choice of reading uh, Roberto Nunes Weiss text in Italian, uh, also helping our audience with a handout on the screen, just want to reflect that. Just want to reflect all the languages that are embedded in historical narrative that too often are in um, dominant or mainstream languages, but that um, um, make us understand the complexity of cultural and historical patterns of the past. Thank you very much and I will leave it to, to Dan and then we will read some excerpts of the diary uh, alternatively. First of all, I, I would just like to know, we have 20 or 30 minutes because it uh, depends on what we choose to read. 30, okay. Okay. 30 is okay. <laughs> 420, Sì, sì, no, 420, tantissimo. prima. Thank you very <laughs> much for uh, uh, accepting our proposal and uh, giving me the opportunity to uh, pay a tribute to my father's memory. My father, Roberto Nunes Weiss, uh, uh, was born in Tripoli, of course, and uh, was very active with the Jewish community in Tripoli. He went. Uh, twice uh, to the future Israel, once to attend the uh, and the second to escort the uh, young people Aliyah. Then, Rome, as she already told you, wrote a book, Reminiscence Tripoline, and uh, uh, asking elder people for their memories uh, uh, of the starting of the 20th century in, uh, in Tripoli. Uh, <coughs> the, the journal we are presenting, start from uh, Italy entering the war until uh, two weeks after the arrival of the British Army. In these uh, two years, uh, he also engaged and married with uh, Vera Paggi, who, who is uh, uh, granddaughter of uh, the founder of Italian School in Tripoli in 1876. Uh, he wrote it day by day, and uh, in a book it would be uh, about 100, 120 pages. So today we can just give an idea of uh, what is uh, its content. There is a main mood across uh, all the journal, and it is uh, a mood of waiting and hope. Waiting and hope for the arrival of the British Army, of course and all the discussion, discussion with friends, with uh, uh, all people known who heard uh, news uh, in the radio or read uh, some uh, newspaper or trying to understand what was laying under the propaganda in the newspapers. Uh, these discussions were almost uh, uh, among Jews because uh, Jews and Arabs who waited for the arrival of the British army didn't want uh, the Italians and Germans know their uh, their hope in, uh, in uh, he says popolazione ebraica ed araba Tanto l'una che l'altra attendono con ansia la venuta dei britannici, l'attendono con impazienza e con gioia, ma non lo danno a dimostrare per non urtare la suscettibilità e non incorrere nell'ira vendicatrice dei tedeschi e italiani. La prima pagina, che è interessante per una razione, c'è una scelta mm. sotto la pagina. Uh, i read what he writes. Una bomba è caduta a una cinquantina di metri dal mio ufficio. Molte schegge hanno forato la serranda e si sono conficcate nel muro e sono uscite dalla serranda opposta in un angolo. Una minutissima scheggia, grossa forse, forse come un pisello, ha forato l'armadio ed è penetrata in un arisma di carta commerciale corrodendone tutto un rato. Questo foglio è uno di quelli appartenenti a quella risma e porta visibile in calce i segni impressi dal ferro inglese. And that was the, the first bombing onto Tripoli. Now we are going to read a few excerpts concerning the Jewish life particularly, life conditions and mood. November 42. <coughs> Vera ed io, la no, siamo decisi ad andare a pernottare Collina Verde. Già da qualche giorno abbiamo ricominciato l'andirivieni. Siamo sistemati in una cameretta di circa metri 3x3. Non è una gran dimora, ma è sufficiente a contenere due molle, due sedie e un armadietto, e tanto basta. Ci portiamo sulla cena bella e pronta. E Vera trova sempre il modo di preparare qualche buon bocconcino. Dopo cena si va un po' dai nostri ospiti, Barda, ovvero il Rakà, a fare quattro chiacchiere. La mattina, di buon'ora, sveglia e ritorno a Tripoli con l'autobus delle sette e mezzo. Dovunque si vada, chiunque incontri dei nostri amici, la domanda rituale è la seguente: novità? E ognuno dice le sue ultime notizie, udite più o meno direttamente da Radio Londra o Cairo o Ankara. Gli ebrei non hanno parecchi riceventi, perché da circa due mesi sono stati tutti ritirati dalle autorità. Ci pensano però gli arabi ad ascoltare e tenere informati i loro amici ebrei. Anche molti italiani, del resto, non si peritano dei gravi rischi che comporta l'udire trasmissioni di stazioni estero-neutrali, e condividendo in pieno il nostro modo di vedere, raccontano per filo e per segno ciò che queste raccontano. E questa è una. then the re recruitment for uh, working camps of uh, young jewish from 18 to 45 la presentazione civile tutti gli uomini da 18 ai 45 anni sono soggetti a mobilitazione ancora una prova di incapacità organizzativa e di ignoranza da parte delle autorità italiane è incaricato di tale compito la cor guerra Fa, disfa, chiama parte dei giovani, li rimanda a casa, poi passa la pratica al commissariato per le migrazioni interne e colonizzazione. Nuovo studio, nuovi elenchi, nuovi richiami, nuova confusione. Finalmente il genio militare si interessa direttamente della cosa. Alcuni giovani che si trovavano già in Cirenaica per preparare la venuta delle centinaia di lavoratori vengono rispediti a Tripoli. Il generale ha già fatto la prova di alcuni elementi inviatili e fa sapere di desiderare degli abili e non inabili ai duri lavori stradali. Il Genio procede a nuove reclutazioni, visite e finalmente parte per la Cirenaica un gruppo di 350 giovani. Stiamo parlando di ebrei, eh, sempre, tutti questi. Essi saranno inviati alla frontiera egiziana e addetti alla costruzione di strade. Questi disgraziati avranno una paga giornaliera irrisoria, viveri insufficienti, acqua appena sufficiente per bere. Saranno sottoposti ai bombardamenti aerei inglesi alla fatica finché un bel giorno la ritirata non travolgerà anch'essi. Una quarantina sono tornati a Tripoli qualche giorno fa, laceri, stanchi, affamati. Gli altri pare siano sulla via del ritorno, così probabilmente avrà, avrà fine questo poco brillante esperimento. Bisogna però dire che gli italiani si sono dimostrati incapaci di organizzare e avviare al lavoro qualche migliaio di individui di cui d'altra parte avevano urgente certo bisogno. In un primo tempo, quando cominciarono ad arrivare le cartoline precetto, fu una corsa all'impiego presso ditte o enti ariani. In molti casi ciò fu sufficiente ad essere esonerati, ma quando questo sotterfugio si dimostrò impotente a salvare dei giovani dal lavoro obbligatorio, ricominciò la corsa alle raccomandazioni. Molti pezzi grossi fecero del loro meglio per aiutare i giudei in questa contingenza. Coloro i quali non sapevano a chi ricorrere mandavano alle proprie mogli, bambini, madri a supplicare di essere esonerati. Taluni ricorsero pari ad esperienti vari per figurare di aver oltrepassato la data utile per il richiamo, altri approfittarono dell'interessata convivenza di alcuni medici per figurare ammalati più o meno gravemente. Nonostante però tutto questo subbuglio, qualche centinaio di giovani venne pescato e inviato in un campo presso Homs. E qui comincia il secondo tempo, indisciplina, disordine, eh, procurarsi di infermità e malattie per sfuggire al lavoro. Credo che gli ufficiali addetti al campo si saranno messi mille volte le mani nei capelli. Poi però, a poco a poco, i giovani vennero raggiunti dalle loro famiglie, venne formandosi un vero e proprio campo famiglia sul tipo di quello dei militari indigeni. Più di un incidente mortale si verificò al campo ed in seguito più lontano in Cirenaica. Ora pare che tutti verranno rimandati alle proprie case, devono averne avuto proprio abbastanza. Gli, gli ufficiali italiani, tutto sommato, hanno avuto una grande indulgenza e hanno molte volte chiuso gli occhi, gli occhi alle loro mancanze. E eh, vabbè, questo. Saltiamo. Now there is a very interesting... No. Uh, the food distribution. There is a, a, an interesting fact about the food distribution, which was uh, uh, already so little, because there was a difference between Italian Jews and uh, non-Italians. That is, here you see the, the quantity of food per month On the left uh, column you find uh, nazionali, which includes uh, Italians, Italian Jews and foreigners. In the second there are Arabs and uh, non Italian Jews which have who, who have uh, almost half of the Arabs. Now we'll see the fact made by two parades, the first of the Germans at, at the beginning of the story, and the second of the British at the end. The, German. the Germans. You read it? Yeah. Okay. <laughs> I tedeschi. Ma un brutto giorno, un giorno che non dimenticherò mai, ho una, poca gradi ma una poco gradita sorpresa. È una mattinata di sabato, esco verso le 11 dall'ufficio e vado a casa a farmi un bagno. A mezzogiorno sono pronto, si attende papà per andare a tavola. Viene la mezza, viene l'una e papà non si vede. L'avevo lasciato in ufficio, dove sarà mai? Inforco la bicicletta e vado a cercarlo. Arrivo in piazza Italia e la trovo sbarrata. Una quantità di gente sui marciapiedi, un grande servizio d'ordine. Siccome intendo recarmi in ufficio, devo quindi attraversare Corso Sicilia, che è in questo punto bloccato. Faccio dietro fronte e imbocco una stradina per mezzo della quale sbuco direttamente sul corso. Anche qui, folla, circolazione vietata, ma si incomincia a capire di cosa si tratta. Sono arrivati dei tedeschi. Salgo sul terrazzo di una casa di amici e di qui si presenta uno spettacolo bello e terribile. I tedeschi sono molti. A perdita d'occhio per tutto il corso sono schierate in un ordine perfetto su tre file macchine, motociclette, autoblindo, batterie anticarro e antiaeree autotrasportate, camion, autocucine, tutto un complesso di materiali formidabili nella sua matematica precisione e organicità. E gli uomini sono appiedati, ognuno vicino alla propria macchina, composti, disciplinati, bellissimi nel loro comportamento. Nessuno sa dirmi cosa significhi questa parata. Qualcuno azzarda l'ipotesi che sul castello, di fronte al mare, venga innalzata a fianco della bandiera italiana, quella tedesca. Poco mi interessa del resto sapere perché si siano schierate queste forze. Ciò che è constato, purtroppo, è che è potuto, è che è potuto giungere qui un nucleo non indifferente di soldati tedeschi, e questo allontana ancora di più la speranza della liberazione. Perché essi danno veramente l'impressione della forza, e non di una forza bruta, ma calma e calcolatrice. Solo ora intendo cosa siano veramente le unità motorizzate. Solo ora comprendo come la Germania abbia potuto ottenere così sballorditive vittorie. Tutto rispecchia il profondo studio di ogni problema tecnico, la meticolosa cura organizzativa e il perfetto addestramento degli uomini. A un ordine dato, questi si schierano per centurie e a passo cadenzato si recano in Piazza Castello, dove formano quadrato. Questo terrazzo è un ottimo punto di osservazione e posso seguire tutti i movimenti dei soldati. È la prima volta che vedo dei soldati tedeschi manovrare e, francamente, malgrado sia preparato sulla, risap eh, sulla risaputa loro abilità, rimango sbalordito dalla perfezione dei loro movimenti. Ordini eseguiti di scatto, in un tempo anziché in due, come nel regolamento italiano. Passo cadenzato, uniforme, matematico, questi uomini hanno proprio il senso del tempo. Poco dopo, in piazza Castello, il governatore della Libia, generale Garibaldi, accompagnato dal comandante delle truppe tedesche, passa questa in rivista. Indi pronuncia brevi parole di benvenuto e di fede nella vittoria, parole che vengono man mano tradotte in tedesco da un ufficiale germanico. Ora gli uomini tornano nelle loro macchine, vi installano e inizia la sfilata, lenta, regolare, perfetta. La cerimonia è ultimata. Rientrando a casa incontro papà, che era rimasto bloccato dall'altro lato del Corso Sicilia. Sono molto depresso. E la depressione aumenta nei giorni seguenti, per il frequente ripetersi di nuovi arrivi, di nuove sfilate sempre più imponenti. Ricordo la più grandiosa di tutte. Terminato l'orario di lavoro, esco dall'ufficio. Nuovamente Corso Sicilia ha bloccato, questa volta una rassegna impressionante di carri armati. Saranno, fra media e pesanti, circa 400 sono già schierati in perfetto ordine sempre su tre file incredibile, tutto questo fluire di mezzi sul corso Sicilia si è svolto quasi in silenzio ed in brevissimo tempo dal mio ufficio che era lì a pochi passi non avevo avuto alcun sentore del passaggio di tanto ben di Dio sarebbe il caso di dire male di Dio è che questi mezzi benché enormi sono estremamente manovrabili e potenti faccio io l'altro? Sì, ok Le... Arrival of the British. Sabato 23 gennaio 1943. Sono arrivati. Stamani alle 7 mi vengono a svegliare e mi danno annunzio Mi alzo a precipizio dalla terrazza sc scorgo verso Piazza Castello un agglomerato di macchine. Sono gli inglesi. Mi vesto e poi subito per strada. Piazza Italia e Piazza Castello fino al mare sono bloccate da sentinelle. Carri armati, autobrindo, vetture vi sostano. I soldati, quasi tutti bianchi, si danno da fare. Chi a lavarsi, a preparare da mangiare, a riordinare le proprie cose. La gente cominciava ad affluire e a curiosare. Già si riesce a riconoscere gli inglesi dagli scozzesi, a capire qualcosa dei gradi. Vestono tutti un giubbotto di lana e pantaloni lunghi chiusi alla caviglia di tela. Gli inglesi hanno per copricapo la bustina o il berretto piatto, gli Highlanders il basco o il garo quinto berrettino scozzese. Tutti molto semplici, cordiali, rispondono di buon grado al saluto, conversano amichevolmente, vi sono tra di essi anche soldati di colore, sudanesi, senegalesi, indiani, tutti nella stessa uniforme, solo vari al copricapo, molte macchine del corpo di polizia militare con i suoi policemen da berretto rosso, mi arrampico sul terrazzo del Banco di Roma, da dove avevo assistito alle sfilate delle forze tedesche. Esso domina perfettamente le due piazze. È molto interessante assistere al movimento di macchine e uomini che affluiscono da tutte le parti e si diramano in tutte le direzioni. I carri armati vanno disponendosi in bell'ordine al centro di Piazza Castello. Capitano sul terrazzo due corrispondenti di guerra, uno inglese e l'altro americano. Prendono delle foto dell'ammassamento in basso e di noi che stiamo qui a curiosare. Uno ci dice anzi di mostrare più interesse per lo spettacolo e fa scattare una seconda volta l'apparecchio. Fatto così il mio giro di ispezione andrei a prendere Vera in casa e poi recarmi al mio solito luogo preferito di osservazione, il terrazzo del Banco di Roma. Arrivamo però un po' in ritardo, mentre le truppe scozzesi già sfilavano in parata dinanzi alla piccola tribuna appositamente eretta. Alcuni amici mi dissero che poco prima Lord Alexander, comandante di tutte le forze alleate del Medio Oriente, era passato per due volte dinanzi allo schieramento per passarlo in rivista. Ultimata l'impeccabile sfilata degli Highlanders, Chiusa dalla loro superba e fantastica banda, Lord Alexander prese posto sulla sua vettura aperta, la quale, preceduta e seguita da tre autoblinde, si allontanò per via Ciano. Sceso per strada, osservai che i carri armati e le macchine schierate non si spostavano. Gli equipaggi, anzi, presero a riordinarli, ripulirli, lucidarli. Alcuni soldati a sistemare le loro divise, altri a dare il lucido alle proprie scarpe. Ci siamo, pensai stamattina. Questa era la prova generale. Domattina grande spettacolo in onore di Churchill. Stamane alle nove ha avuto luogo l'attesa visita. Servizio d'ordine rigorosissimo, impossibile affacciarsi a balconi, finestre e terrazze, impossibile avvicinarsi alle vie della sfilata. Però, vero ed io, <coughs> siamo riusciti a trovare un angolino dal quale si poteva scorgere, a distanza di circa 20 metri, un breve passaggio di Corso Sicilia. Qui, di qui abbiamo visto passare due volte Churchill. La prima volta ci volgeva le spalle, la seconda era rivolta dalla nostra parte. In piedi, sulla macchina scoperta, in divisa di commodoro di aviazione, Churchill appariva sorridente e soddisfatto. Un nutrito applauso lo accolse da parte della forza araba ed ebraica ammassata nello stretto vicolo, ed egli rispose salutando con la mano a destra, l'indice e il medio aperti a formare una V. Victory. Dopodiché immaginai che finita la cerimonia il corteo sarebbe passato come ieri da Viaciano. di qui passò infatti una mezz'ora dopo e potremmo vederlo più da vicino. Nel pomeriggio Churchill si recò nuovamente in Piazza Castello e qui prendendo comiato dalle autorità militari e civili, tra cui una rappresentanza della comunità israelitica, disse loro «Better days are coming». Adesso non so se abbiamo altro tempo, possiamo leggere della bomba do we have time or maybe we want to, to keep it for for All the right. questions okay. okay thank you very much thank you